Buongiorno e bentornati sul mio canale Novel Electric Studios Oggi apro una nuova sessione di video Che sarà riguardante le orchidee vari tipi di orchidee E le varie tecniche di coltivazione Allora, siccome necessito di sistemare questa orchidea qua Phalaenopsis Che diciamo non è ridotta molto bene È già da un paio di anni così fermo Vediamo se riesco a sistemarla e farla riprendere per questa esigenza oggi parleremo solo di questa prossimamente inizierò a fare gli altri video più specifici allora siccome mi manca un vaso me lo sono procurato io facendo dei fori su una... su un, su un fondo di bottiglia questa orchidea qui è un'orchidea che ho già da parecchi anni e ha sofferto boh, marciumi, colpi di sole E quindi Diciamo che essendo ancora viva Si può ancora sperare in qualcosa dai Vedo Che in un punto si sta muovendo qualcosa Non so se si vede Qua Qui sotto Vediamo se si riesce a vedere. C'è un puntino nero che si sta sviluppando, non riesce a mettere a fuoco, vabbè. Qua comunque si vede un po' in controluce, c'è un puntino bianco lì. Quella lì è una nuova radice che sta venendo fuori in teoria. Allora sì, come possiamo... Allora questa è la nostra orchidea, ci prendiamo un foglio di carta per evitare di sporcare troppo in giro e posizioniamo il nostro vaso sopra. Poi andremo a riempirlo. Così si vede meglio. Andremo a con eh, la corteccia, il bark, come viene chiamato qui, forse abbiamo un nuovo germoglio, poi i nuovi germogli stanno nascendo, ma noi non ci preoccupiamo, noi andiamo a cercare di posizionare l'orchidea in maniera più stabile possibile siccome adesso momentaneamente non ho del filo noi dovremo tenerla ferma e aggiungere la corteccia distribuiamo in maniera da tenerla abbastanza fissa non schiacciamo ma non troppo in modo per evitare di rovinare le radici che ci sono e che stanno crescendo quindi non preoccupatevi se della polverina finisce nei negli interstizi, negli spazi tra le foglie perché basta una, un leggero soffio per mandarla via. Quindi continuiamo ad aggiungere un paio di colpetti per rendere tutto più stabile appena appena. Questo è il risultato il vaso è un fondo di bottiglia tagliata e forata, sia lì che sotto, come vedete, sono state forate per permettere il passaggio dell'aria e dell'acqua, poi questa è la nostra orchidea, messa così da molti anni, diciamo che è stata brava a resistere, E quindi questo ci fa dire che potrebbe farcela, mi ricordo questa qua faceva i fiori bianchi allora ho molte specie quindi che vi parlerò in un prossimo video se avete domande scrivetemi nei com commenti sotto ricordatevi se di iscrivervi e di mettere un, un mi piace se questo video vi è piaciuto e vi è sembrato utile questa qui, quindi, è la nostra orchidea che vi fa l'enopsis, quelle classiche, non è una mini ma è una di quelle classiche che con tutti i problemi che ha avuto ha rimpicciolito le foglie e questi sono i risultati, ma vi assicuro che è una di quelle grandi. Quindi ci vediamo qua, ci salutiamo e eh, vi terrò aggiornati per vi terrò aggiornati sugli sviluppi, sugli sviluppi dell'orchidea, sulle nuove radici che farà e sulla nuova vegetazione, questa qua è nuova ed è ferma così da un po', ci salutiamo, spero che questo video vi sia piaciuto, alla prossima, ciao!